tutte, eh, io volevo sono ben lieta di, di essere qui oggi in questa giornata e di essere anche eh, affiancata dalle due studentesse dell'Istituto Superiore di Sinurbi. Volevo ringraziare LASARP nella figura di Gisela Trincas e Alessandro Montici che ci hanno coinvolto in questa giornata. E Volevo ringraziare anche l'Istituto Superiore Luigi Enaudi di Senor B, la dirigente scolastica Paola Nieddu, i docenti Andrea Ortu, Dorotea Magia e Omar Squintu, nonché le classi terza A e terza B e quarta A e quarta B, che eh, l'anno scorso hanno partecipato al nostro Festival della Salute Mentale. Ringrazio anche l'associazione la Comi per Stefania Boni e l'associazione Liberamente, che ci ha, so ha supportato la nostra amministrazione eh, durante il, il Festival sulla Salute Mentale. Le studentesse Zineb, Eskib e Chan eh, Echansawi interverranno per raccontarci appunto l'esperienza formativa che è stata inserita anche nei percorsi di competenze trasversali e orientamento che hanno svolto durante l'anno scolastico eh, 2020 eh, e 2021. Questo percorso ha mh, coinvolto 65 studenti e studentesse, che attraverso la lettura e la, la recensione del libro, o quando mamma e papà hanno qualcosa che non va di Stefani Stefania Buoni, hanno potuto conoscere le problematiche che eh, i figli di genitori con disturbo psichiatrico affrontano. E hanno potuto anche conoscere la realtà socioculturale e eh, sanitaria del, del loro territorio. Io volevo dare la parola a, a Iman credo che inizi lì a raccontarci questa esperienza. Sono molto felice del coinvolgimento della scuola, perché insomma, ehm, alla quale aveva partecipato anche Gisella eh, eh, e Alessandro, eh, perché eh, io credo molto nei giovani, la nostra amministrazione crede molto nei giovani e noi dobbiamo mh, essere in grado di eh, informarli, sensibilizzarli perché poi saranno loro che proteggeranno la salute mentale e che porteranno avanti. Se non lo facciamo noi adulti, questo lavoro di sensibilizzarli, informarli, chi lo deve fare? Quindi eh, adesso do la parola a, alle nostre studentesse. Grazie. Eh, buongiorno, eh, io sono Imane Chamsawi. E sono iscritta al quinto anno del sociosanitario e rappresento l'Istituto di Istruzione eh, Superiore Luigi Enaudi di Senurbi. E grazie al Comune di Guazila, infatti siamo stati invitati al Festival Machiori del 2020, eh, nel quale Stefania Buoni, autrice e fondatrice dell'Associazione dell Comip, eh, ci ha presentato il suo libro e questo, diciamo, questo libro è intitolato Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. E questo libro diciamo, si presenta infatti come una mini guida alla sopravvivenza per i figli di genitori con un disturbo mentale non ancora diagnosticato. E molti adolescenti diciamo, soffrono in, in silenzio appunto a causa di questa situazione e si trovano a dover affrontare responsabilità maggiori e non adatte diciamo, alla loro età. E attraverso la lettura di questo libro, diciamo, da, parte nostra, da, da parte nostra adolescenti, è scaturito un grande diciamo, interesse eh, nell'aprire soprattutto e sapere e capire come questi ragazzi vivono e quali sentimenti cioè, provano eh, in questo tipo di situazioni. E adesso lascio la parola alla mia compagna. Grazie. Buongiorno, eh, anche io sono Alice Zineb, rappresento la, e rappresento l'Istituto Luigi Enaudi. E, dalla lettura di questo libro per noi è stato molto interessante perché appunto principalmente rivolto alla nostra fascia d'età quindi a noi adolescenti e anche per il fatto che si è discusso di un di cui precedentemente non, non si era discusso e, durante le attività didattiche abbiamo, ci siamo confrontati tra studenti e abbiamo, sono emersi. Uh, attenzione ed empatia e secondo noi crediamo che questi ragazzi possano essere aiutati coinvolgendo più servizi oppure attraverso degli sportelli d'ascolto nelle scuole e anche attraverso più fondi per poter organizzare ad esempio delle, delle riunioni con, degli, con dei psicologi o i vari esperti del, dell'ambiente, dell'ambito. Dell e quindi um, però questi servizi crediamo che per prendere davvero per aiutare davvero il ragazzo devono essere rivolti a tutto il nucleo familiare, perché appunto noi sappiamo che la famiglia è il posto in cui noi. Um, Passiamo la maggior parte del nostro tempo per cui ehm, ogni ragazzo ha il diritto di avere un contesto familiare opportuno e non problematico perché se si ha un contesto familiare problematico va ad influenzare tutta la nostra vita, tra cui il nostro rendimento scolastico. E a seguito di questa pandemia questi ragazzi hanno avuto molti risultati negativi, eh, quindi essere chiusi in casa con dei genitori che hanno un disturbo mentale non è stato per niente facile per loro. Eh, la lettura di questo libro, appunto, come ha detto Consuelo, l'abbiamo trasformato in un progetto di PCTO. Ehm, e il comune di Guasila ha attivato il, il concorso di premiare le migliori tre recensioni e infine per non dilungarmi troppo e dare il tempo di, a parlare di tutti eh, vorrei ringraziare Stefania Boni, la nostra dirigente scolastica dottoressa Paola Niedu, anche l'associazione ASAR che ci ha offerto l'opportunità di partecipare oggi e intervenire e i nostri prof Dorotea Magia e Andrea Ortu per averci accompagnato durante tutto questo progetto. Thank <laughs>